E allora ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi voglio parlarvi di un plugin veramente pauroso, il Revium AI, intelligenza artificiale, quindi è un riverbero, ho diciamo stretto collaborazione con loro, ma non per questo la roba tenderà ad essere positiva, voglio dirlo subito, ci tengo tantissimo a questo fatto qua, dato che non mi avete mai visto recensire un prodotto, ho scelto io di collaborare con loro perché sono ragazzi italiani fortissimi, che secondo me meritano appunto una vetrinetta sui loro prodotti, ok? Andiamoli a vedere ma prima sigla. Ok ragazzi, andiamo in sessione. Vi dico subito, io non vengo pagato per ciò che sto facendo, quindi ho fatto una collaborazione, loro mi hanno regalato il plugin che attualmente sta sui euro. quindi il mio prezzo per questo video è euro, anche se questo plugin ne vale molti di più. E in cambio io gli porto un minimo della mia visibilità, ok? Quindi se siete interessati, qua sotto in descrizione trovate un codice sconto, quindi se acquistate tramite quel codice sconto io non guadagno niente, ma voi avete un 20% di sconto e il codice è... Brucaliffo 20, ok? Andiamo a vedere subito questo riverbero confrontato con altri. Allora, c'è da precisare subito una roba. Da come ho letto sul sito, io sono stato attratto dal discorso dell'intelligenza artificiale. Dice che viene applicato con estrema velocità sulla traccia, che sia una chitarra una batteria. Infatti qui ho aperto una sessione che ha più strumenti, non solo il vocal. Tanto per avere comunque un'idea a 360 gradi. È un riverbero qualunque. Nel senso che ha gli stessi comandi di altri, se non meno, e eh, ha dei preset, e insomma, però ha un suono molto particolare. Lì per lì, quando ho visto che era un riverbero qualunque, ci sono rimasto un po' male, pensavo qualcosa di più, dato la descrizione del canale. Ho capito solo dopo cosa avevo tra le mani. Vi faccio vedere subito. Abbiamo i riverberi, quelli miei, partono da qua, mi sa... Escheviamo tutto. Il plugin si presenta con una grafica strafiga, tra l'altro, mi piace un sacco. È lui. Andiamo a inserirlo prima di tutto sul vocal, ok? Che tanto chi segue me principalmente lavora con... Pezzi trap, vocal più beat di YouTube. Quindi andiamo prima di tutto sul vocal che per questo canale è, diciamo, il protagonista. Vediamo segniamo... di fare mente locale sulla sessione. Ok, questo qui è la traccia dei vocal. Andiamo a inserire sul review. Ha chiuso, porte, noi segniamo l'avan nomi dei miei cari e frasi sulla pelle. Mio fratello mi difende dalle malelingue. Ok, abbiamo una parte sinistra dove possiamo eh, direzionare l'effetto. Quindi la sessione della room più grande, più piccola. Al mio frat, non importa se tieni nelle tasche. la Facciamo così: diamo innanzitutto wet al massimo e regoliamo poi da qua. Una room piccolissima, ok, per dare, diciamo, un po' di tridimensionalità alla voce. Che può diventare una room enorme. Tango nomi dei miei cari e frasi sulla pelle. Mio fratello mi difende dalle malelingue. Preghiamo ogni giorno che qua giù vada bene Lui non parla alle guardie ma conosce sei lingue Te che fra parli non ci capisci Ho le sigarette in tasca due spiccioli Ma non lo vedi che siamo tristi Da piccoli piccolini a fare impicci. Se vedi la fine nessuno ti aiuta Lei giura che poi tradisce tra baci di Giuda Io Ho il cuore vuoto il predilei, così almeno lo spostiamo leggermente dagli attacchi del vocal. Possiamo aumentare qua per farlo cadere un po' prima. Al mio fran non importa se tieni i due nelle taske, la vita ha chiuso, noi segniamo alla Van Basten Tengo nomi dei miei cari frasi sulla pelle. Da qua controlliamo la stereofonia. Al mio fran non importa se tieni i due nelle task, noi segniamo all'Avan Bustem. Quindi è carino anche fare un'automazione. Ve ne ho parlato sul Patreon. Se tu vuoi abbonare al Patreon a solamente un euro, ti lascio il link in descrizione. Vi ho spiegato come gestire meglio il discorso di esplosione del ritornello, come passare da una strofa al ritornello facendo dire all'ascoltatore cazzo che figo, siamo in un ritornello. Questo può aiutare tanto. Automazione, strofa. Al mio fra non importa se tieni quei guine... Che in realtà la strofa è qua. E riempirmi di carti, non voglio più vicine ma le serpi sugli ammiri, mentre penso che palle, quante ne hai da dire? Oh madame, come stai? Lo sai, potrei cambiare te. Cambio ambiente, ok. Allora, andiamo a vedere anche qualche preset. Che roba c'è? Dunque, allora. Vedete, non è che sia tanta roba, eh. In realtà c'è giusto qualcosina. Proviamo a mettere tipo una roba. Così. E riempirmi di carte. Non voglio potrei cambiare te come cambio le Nike. Di ghiaccio sul mio cuore ho staccato i sentimenti prima del 3G sono in modalità. Ok, praticamente una piccola stanza ti crea la room minuscola. Il pre-delay eh, proprio non, non, non esiste. Perché appunto, essendo che la stanza è piccola, la voce rientra subito, ok? Se magari il muro ce l'hai a già 3-4 metri, si crea quel ritardo di rientro di riverbero. Potrei cambiare te come cambio le Nike di... Cadenza bassissima, però abbiamo questa stereofonia, ok? Quindi allarga un po'. I potrei cambiare te fare qualche confronto con un paio di plugin, quelli che uso di più. Mettiamo su intanto l'effetto primario che avevo messo su questo vocal, quindi... I potrei cambiare te come cambio le Nike È Di ghiaccio sul mio cuore ci patti. Ne Ho staccato i sentimenti prima del 3G son... Prendi lei molto sensibile. I potrei È brutto che l'unica cosa brutta di questo plugin. qua è che non puoi vedere i numeri. In realtà. Andiamo a mettere su anche un Airverb lo sentiamo più o meno simile. E poi ne accendiamo uno e un altro. Spengiamo intanto lui. Potrei cambiare te come cambio le Nike. È di ghiaccio sul mio cuore ci patti. ho staccato i sentimenti prima del 3G. Sono in modalità aereo, aereo, aereo. Mentre pensiamo a fare euro, euro, euro al mio fratello non importa se tiene i guai nelle tasche la vita ha chiuso porte noi segniamo alla Van Basten tengo nomi dei miei cari e frasi sulla pelle mio fratello mi difende dalle male lingue preghiamo ogni giorno che qua giù andiamo a mettere anche quello analogico 3G sono in modalità aereo aereo aereo mentre pensiamo a fare euro euro euro al mio fra non importa se tieni i guai nelle tasche, la vita ha chiuso porte, noi segniamo alla Van Basten. Tengo nomi dei miei cari e frasi sulla pelle, mio fratello mi difende dalle male lingue. Preghiamo ogni giorno che qua giù vada bene, lui non parla alle guardie ma conosce sei lingue. Te che frappavi non ci capisci. Andiamo a fare un pochino di differenza. Allora, facciamo così. Mettiamo i nomi così almeno li vedete anche qua, capite meglio.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 Potrei cambiare te come cambio le Nike, di ghiaccio sul mio cuore ci patti. Ne ho staccato i sentimenti prima del 3G, sono in modalità aereo, aereo, aereo. Mentre diciamo che praticamente eh, è vero il discorso che settare il review così come mi piace mi, mi occupa meno tempo rispetto agli altri, ok? È molto più intuitivo, cioè passatemela. Eh, è più facile da utilizzare anche, ok? I a fare euro, euro, euro. Lo sto comunque paragonando a plugin che hanno un valore molto più alto di questo. Sì, anche questo costa però al momento in prezzo di lancio eh, lo trovate a soli 20 euro. Con lo sconto mio, tra l'altro, 16 più o meno circa. I potrei cambiare te come cambio le Nike. Cerco di non fare eh, un discorso principalmente soggettivo perché ho paura di orientarvi verso quello che è il mio punto di vista. Dovete fare voi il vostro punto di vista su questo tipo di riverbero, ok? Ve lo voglio solo accostare ad altri. Potrei cambiare te come cambio le Nike. Chi... Lo voglio però accostare adesso. Non più al vocal, ma a qualcos'altro. Mettiamo sul synth, Tipo, vediamo un pochino. Allora, questo qui è il loop delle batterie. Pad. Voglio sentire anche sulle batterie, perché insomma anche se non lo metto spesso il, il riverbero sulle batterie voglio vedere come si comporta lui in principal modo. Vediamo anche il preset qua, come lo hanno pensato che c'era per la batteria. Hey, io da sistemare eventualmente con un equalizzatore secondo me. Okay, ragazzi, è brutto chiudere un video senza conclusioni, preferisco farlo perché comunque sia voglio che siate voi a pensare con la vostra testa a quello che è, io già che l'ho portato sul canale comunque sia sapete la mia preferenza, ok? Vi ho solamente eh, voluto far sentire accostato questo riverbero con altri per far sì che possiate. Capire un attimino come giri il tutto, ok? Ho cercato di fare questo in questo video. Non voglio dire, ah, questo è figo, è più bello di quell'altro. Ci sono preferenze rispetto agli strumenti, in alcuni preferisco altro, in alcuni preferisco lui. A livello di velocità vi garantisco che settare il review è veramente una roba sbrigativa. A, a livello qualitativo invece al pari di altri avete sentito. Fatemi sapere, questo è importantissimo, qua sotto con un commento, quello che voi pensate su questo plugin qua, così almeno potete aiutare la scelta magari di ragazzi meno esperti su, su quello che è il vostro punto di vista sul plugin, ok? Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per essere arrivati fino a qua, un bacio.